Ok, allora prima di passare all'altro esercizio nell'intervallo mi hanno fatto notare che c'era un piccolo bacco nel, nella funzione di calcolo del costo, per cui diciamo l'algoritmo comunque trovava il minimo ma il valore della funzione di costo era sbagliato perché eh, veniva sommato il costo ogni volta che la città di oggi era diversa dalla città di ieri. Eh, il problema è che il primo giorno del mese la città di ieri era null e quindi veniva attribuito comunque un costo C sempre al primo giorno no? e che non ha senso ovviamente perché il primo giorno non è un costo di spostamento e quindi in realtà la correzione che ho fatto è di aggiungere questo test io aggiungo il costo C solamente se esiste effettivamente una città precedente e se esiste se questa è diversa da quella attuale mm? una piccola correzione che adesso magari ne approfittiamo per salvare Ok. va bene a questo punto questo esercizio lo chiudiamo e spendiamo un po' del tempo che ci rimane se volete a guardare insieme una possibile soluzione alla simulazione di esame che abbiamo fatto la settimana scorsa no? vi ricordate quella degli aerei delle compagnie aeree eccetera okay. um, proviamo dal fondo questa è un'applicazione finita completa in cui ho l'elenco delle compagnie aeree ne prendo una questa zoom la conosco, cioè, so, a pochi aeroporti è facile da trovare, quindi uso questa come esempio. Questa tendina per ora è vuota, aeroporti serviti, mi stampa gli aeroporti raggiunti, da questi aeroporti ne scelgo uno e con la funzione raggiungibili mi dice da questo aeroporto quali sono le distanze verso tutti gli altri calcolati in chilometri e ho aggiunto anche per capirci meglio il numero di, di voli, il numero di passaggi che devi fare. Eh, questo ovviamente con questa zoom il risultato è breve se vado a prendere una compagnia un po più grande come usavamo spesso Rufthansa perché erano sicuri che ci fosse qualcosa dentro peccato che era difficile da trovare in questo elenco ah. Qua gli aeroporti serviti sono questi tantini ne scelgo uno a casa che ne so Torino e di nuovo in tempi praticamente istantanei eh, mi fa vedere che la distanza da Torino ovviamente beh, potrei buttarla via eh, la prima zero passi e poi gli altri aeroporti questo qua credo che sia quello di Monaco 400 km volo diretto Francoforte 500 km di volo diretto poi non ci sono più voli diretti, per distanza crescente abbiamo Noriberga, Stoccata, Dusseldorf, Zurigo eccetera eccetera, che si ottengono con due voli, e, eh, molti luoghi sono ottenibili con due voli, e poi ovviamente le distanze aumentano, qui cominciamo a cambiare un pochino il continente, saltare altrove, cominciano a esserci dei viaggi che richiedono tre passi, no? qui siamo partiti da Torino. Eh? fino ad arrivare a alcuni viaggi che hanno quattro passi, addirittura, <coughs> presente che oltre una certa distanza non è più vero che fare più scali significa andare più lontano. No? Infatti il luogo più lontano di tutti, che è l'aeroporto che si chiama Ministro Pistarini, che se non sbaglio è quello di, di Buenos Aires, in Argentina mi pare che si chiami così, eh, è il più distante tra quelli raggiungibili da Torino con Vole e Lufthansa, ma solamente due scali, vai a Farcoforte e dove ti porterà. Eh, mentre invece quest'altro di Londrina, che non chiedetemi dove sia, richiede invece quattro scale addirittura. Ma no, qui le abbiamo ordinate per chilometri e non per, ehm, e non per numero di scale, altrimenti avremmo avuto un risultato diverso. No? Quindi questo è il risultato finale ehm, de, dell'esercizio completo diciamo che rispetto a diciamo così, un modello di, di, di quello che potreste trovare all'esame era un tantino sbilanciato questo esercizio non ci siamo resi conto perché era troppo complesso il primo punto e troppo semplice il secondo quindi in realtà eh, dovrebbero essere bilanciati in modo leggermente diverso no? come proprio tempo che serviva non tanto difficoltà, il secondo punto si faceva veramente in dieci minuti, una volta capito come fosse andiamo per ordine, ah, poi l'altro problema che, che avete incontrato, è diciamo, un problema simile a quello del meteo, però più grave, è il fatto che i dati eh, non erano completi, c'erano dei dati sporchi, c'erano delle, delle rotte in cui l'airline era messo a zero, l'aeroporto era messo a zero e cose di questo genere, no? allora in questi casi noi cerchiamo almeno di segnalarveli, fate attenzione che c'è questo e ignorate i campi in cui ci sono dei dati non completi eh, date un'occhiata al database quando iniziate, no? perché poi se uno lo imposta dando per scontato che i dati ci siano tutti, come ho fatto io col meteo eh, poi alla fine non ti funziona eh, finché non ti viene l'illuminazione o qualcuno ti dice guarda che mancano dei dati non riesci a capire cosa si sbagliato perché in realtà non c'è niente di sbagliato, no? sono i dati che sono, non sono completi come ti aspettassi no? quindi questo è un aspetto a cui fare attenzione. Se i dati sono sani, completi, oppure se ci sono dei dati non validi, la cosa più semplice è ignorarli. Come se non ci fosse quella riga. Non andare a cercare di recuperarla, Ho no? visto persone che facevano fatica a dire ma mi manca il D, allora uso il nome, la, la, la, la consegliata, per andare comunque a recuperarlo. No, non manca il dato. No. Cioè, se il dato non è perfetto, lo butto via. Non andiamo a perdere tempo in quei casi. Mm? Ok. Eh, dopodiché... Guardiamo insieme la soluzione se volete. Allora partiamo, andiamo in ordine. No? Quindi l'applicazione parte avendo già l'elenco delle compagnie aeree. Allora questa è la parte ovviamente più facile. Significa che nel main io creo il modello. Quando creo il modello, lui prima di, prima di qualunque altra cosa si va a leggere alcune informazioni. Allora io qua ho deciso... Di caricarmi all'inizio l'elenco di tutte le compagnie aeree e le l'elenco di tutti gli aeroporti, non le rotte perché mi sembrava eccessivo, erano tante e poi non mi servono tutte. Ok? Però queste due tabelle, sono tabelle oneste di qualche migliaio di righe, le posso leggere all'inizio. Ok? E quindi, get all airlines, get all airports, metti del DAO che non vale neanche il tempo di, di, di commentare, di farle vedere perché sennò, eh, è ovvio ciò che fanno, faccio la tasterisco da quella tabella. Ma in più io eh, mi predispongo, poi qui il codice lo racconto nell'ordine, no? In cui le funzioni sono chiamate. Ovviamente non è l'ordine in cui ho scritto il codice, no? perché come vedete anche quando facciamo esercizi insieme scrivi un pezzo e poi ti viene in mente, hai allora bisogno di una certa funzione, torni indietro, modifichi, no, non è mai lineare la struttura del codice. Eh, quindi a un certo punto mi sono accorto che eh, spesso avevo bisogno, avevo in mano l'id di un aeroporto, l'id di, di una linea aerea e volevo avere i dati su quella linea aerea stessa. Okay? Uh, ho deciso di lavorare con gli id e non con le stringhe tipo codice IATA, cose simili, perché non sempre c'erano, mentre gli id perlomeno ci sono, sono sempre. Eh, e quindi avevo bisogno di un metodo veloce dicendo guarda, qual è la linea aerea, il nome della linea aerea di cui id è 42. Allora, potrei fare qui, query, potrei fare la scansione lineare all'interno di eh, All Airlines, ma per, per velocizzare queste operazioni il modo più semplice è quello di creare una mappa. Quindi io l'elenco delle linee aeree ce l'ho. In più, indicizzo, in certo senso, queste stesse linee aeree attraverso i loro ID. Quindi creo una mappa. Eh, integer airport dove integra il suo id e ho l'airline uguale e airport airline è l'oggetto in modo da avere semplicemente con una, la possibilità semplicemente con una get sulla mappa di andare a trovare l'oggetto se conosco l'ID e questo mi butta, oltre a essere più efficiente, va bene, mi butta via tanto codice, se cioè non devo più fare nessuna scansione lavoro leggero con gli ID, quando mi serve, e quando mi servono gli altri dati leggo, eh, accedo alla mappa e mi dà l'oggetto. No? Questo costa relativamente poco e se vi accorgete che state facendo delle ricerche lineari su, su un campo uni, univoco come può essere l'ID, magari consideratelo, è, un, è una riga di codice essenzialmente, creare la mappa e poi usarla. Quindi io ho inizializzato queste due che leggono nel database e poi mi sono predisposto a degli strumenti per navigare più comodamente questi dati. Eh, se noi vogliamo fare un diagramma di che cosa succede, noi abbiamo i vari rapporti, rapporto 1, rapporto 2, rapporto 3, rapporto 4, che sono degli oggetti. Poi abbiamo la collection list che punta a questi oggetti. Poi abbiamo un'altra collezione che è la mappa, l'ho fatto, che punta agli stessi oggetti. Ciascuno dei quali ovviamente associa la chiave, non diverso. Quindi lo stesso oggetto è argomento. Li posso raggiungere per ordine, se voglio alcune di cosidenziale, oppure per ID attraverso la mappa. Ma arrivo allo stesso oggetto non un altro oggetto uguale, è lo stesso oggetto e che velocizza anche i confronti perché so che esattamente è lui. Ok, eh, ovviamente nel momento stesso in cui penso di avere un oggetto, confrontarlo, gestirlo, quando vedete un stable, ho maggior ragione quando ho un grafo, i cui vertici sono un set allora gli oggetti che uso dovranno avere l'hashcode le e l'equals. Le se voi provate a mettere dentro un grafo un oggetto che non, per cui non avete definito la funzione hash non funziona nessuna delle funzioni sui grafi. Perché voi mettete dentro un vertice e poi non siete in, in, in grado di ritrovarlo. No? Quando generate l'arco, lui fa un look up, va a vertice 1, vertice 2, qual è vertice 1? Va a calcolare l'hash code, ma eh, ovviamente se non hai definito la funzione hashcode usa l'indirizzo di memoria che sarà sempre diverso. Quindi, se vedete che il grafo lo avete fatto ma è vuoto, verificate i vostri escode. Va bene, questo avviene all'inizio, appena chiamato il, il, il main, che a un certo punto, subito dopo, passa questa informazione al modello e il modello non fa altro che aggiungere, popolare la prima tendina, ma questo abbastanza semplice, una volta che il modello, che ho il modello, ho messo il modem, il modello, è costruttore del modello, addirittura ho letto i dati e quindi ho questo un all airlines che mi dà la lista. Eh? È più comodo per il controllo di una di una lista, di lista, di una Ah, non sto sprecando quanti documenti di memoria, sì. gli oggetti sono da fare, li, li, li ho inseriti e li ho comprati. E così, se mi serve vederli come mappa, li vedo come mappa, se mi serve vederli come lista, come qua, quando lo restituisco al controller, li vedo come lista. Questo è la fase di inizializzazione, in fase di inizializzazione. Poi a questo punto l'utente preme il bottone, sceglie una compagnia aerea, Zoom, e preme il bottone aeroporti serviti questo chiama il metodo per fatto, la costruzione del grafo eccetera eccetera allora il metodo aeroporti serviti è questo qui do serviti cosa faccio? primo blocco eh, vabbè, controllo che l'utente abbia selezionato una linea aerea della tendina Seconda operazione che faccio è popolare la tendina, la seconda, quella di sotto, con l'elenco degli aeroporti raggiungibili. Questo lo faccio a parte, separatamente dal grafo, così, mi è venuto così. E quindi mi faccio dare dal modello una lista di aeroporti e questo elenco di aeroporti lo aggiungo alla tendina. Attenzione che se l'utente sceglie più compagnie diverse ogni volta non devo, devo cancellare gli aeroporti vecchi prima di aggiungere quelli nuovi. No? Questo è il motivo di questo clear. E questa operazione qua, questo add-all, è ciò che popola questa tendina. E in realtà con la stessa informazione rich airports stampo anche qua sotto vedete che qua sto navigando su Richard Airports, stampo anche ciò che era richiesto dal testo, cioè l'elenco degli aeroporti raggiunti. E il testo mi diceva che non lo devi stampare, però oltre che stamparlo, devo anche ricordarmi di mettere una tendina. Nella tendina, perché ci ho messo solo questi, non li ho messi tutti? Allora, il punto 1 non diceva nulla a proposito della tendina che contiene gli aeroporti ma il punto 2 mi, di, mi dice si permette all'utente di selezionare un aeroporto tra quelli raggiunti dalla compagnia aerea quindi questo è il motivo per cui ci ho messo lì dentro una seconda tendina solo quelli raggiunti da quella specifica compagnia aerea e non tutti e quindi ogni volta che cambio la compagnia aerea devo andare ad aggiornare la tendina aeroporto ma tanto l'acquiri che devo fare la, la, la lista che devo usare per popolare la tendina e quella che devo usare per stampare gli aeroporti è la stessa. Di questa parte qui, gli aeroporti raggiunti, eh, qui siamo nel modello GetReached Airports, è semplicemente una interrogazione fatta sul DAO. Quindi chiedo al modello, dammi, dimmi quali sono gli aeroporti raggiunti di una determinata airline. Allora qui ho fatto solito caching per evitare di fare query inutili, per cui se per caso l'airline che mi stai chiedendo è quella che mi hai già chiesto prima, non faccio la query e ti restituisco semplicemente il valore che già avevo, altrimenti devo fare la query. E quindi il FlightDAO avrà un metodo GetReachedAirportsId. E qui gioco con i miei ID, visto che li ho chiuso. Al DAO chiedo semplicemente una lista di interi. Vedete che salta fuori una lista di integer. Perché? Ve lo diamo tra un attimo, perché la query che fa questo è complicata e mettermi a fare, dentro quella query, ancora la join con la tabella Airports per tirare fuori tutti i dati degli aeroporti. Mi, mi lasciava. rischiavo di sbagliare troppo facilmente, allora ho detto, vabbè, tiro fuori gli ID, così interrogo solamente la tabella delle route e non ci penso più. E quindi, ovviamente, visto che il DAO mi dà un elenco di interi, che sono solo gli ID degli aeroporti che sono toccati da questa airline, devo tras eh, trasformare questa lista di interi in una lista di aeroporti. E come faccio? Beh, per ciascun intero della lista di interi, chiedo la mia mappa, dammi l'aeroporto, che è quelli di. E quindi aggiungo a una lista di aeroporti, questa richard airports, che ho appena creato qua, via via gli elementi, quindi, oh, cielo, oh. alla collection, all'altra collection che si chiama Richard Airport, aeroporti raggiunti. Quindi cioè po ho un pochino più di lavoro da fare nel DAO e non ho, eh, nel modello per andare a ricollegare quegli oggetti, a ripescare gli oggetti, ma insomma avendo una mappa è una cosa ragionevolmente semplice e mi semplifico il metodo del DAO che vediamo tra un secondo. Una volta che ho fatto questa lista, una lista di aeroporti, il testo diceva, ho stamparli quando escono da qua, escono da qua. Perché ne lì, è un n, ho trovato Perché n, ho trovato un n, di trovato un n, ho trovato un n, ho trovato un n, ho trovato un n, ho il valore n, è è è... Allora ho trovato e n, ho trovato un n, ho trovato un n, ho trovato di n, ho trovato ma questo semplicemente con è una lista punto sort, metodo sort della of collection, a cui passo comparatore, che nel metodo compare confronta il nome. No? Quindi comparatore che ordini in modo alfabetico l'oggetto airport. Avrei potuto rendere l'oggetto airport anche lui comparable. E quindi senza dover fornire il comparatore il sort lavorava sull'ordinamento naturale, quindi col suo metodo compareTo interno. Ho scelto di farlo così, non c'è un motivo particolare. No? Ovviamente il fornire il comparatore al metodo sort mi permette in momenti diversi di ordinare con criteri diversi. Se invece definisco il compareTo dentro l'oggetto airport, quello sarà il suo ordinamento che userà sempre, in tutte le occasioni. Vabbè, questo è un dettaglio estetico. Per finire la parte algoritmica andiamo dentro il DAO, allora cosa volevo? Io avevo l'airline e mi servivano gli ID di tutti gli aeroporti in cui questa airline atterrava o decollava, partiva o arrivava, no? allora quello che ho fatto è una query un pochino lunga ma è semplice tutto sommato, io ho detto dammi estraiamo tutti gli aeroporti di partenza Qui no, dalla route, tutte le route vado a estrarre, innanzitutto selezionare le route che hanno quelle ID di airline. Quindi airline numero 42, dammi tutte le route, guardiamo la tabella route così ci orientiamo, open flights route. No, io vado a vedere un certo airline ID, seleziono tutte le route che hanno un certo airline ID e di queste vado a prendere il Source Airport ID. quindi ho un elenco di numeri che sono gli aeroporti di una, per ogni rotta prendo il numerino che indica l'aeroporto di partenza ovviamente quell'airline avrà tanti voli in partenza dallo stesso aeroporto, vedete che qua la stessa airline 470 parte da 247 e anche da 247 in un altro volo ovviamente, e questo è il motivo per cui c'è questo distinct qua quindi questa prima query mi dà gli ID di tutti gli aeroporti, da cui univoci, senza duplicati, da cui questa airline parte. Poi ho una query uguale, sotto, queste tre righe sotto, che mi danno invece gli ID degli aeroporti d'arrivo. Eh, guardiamo in faccia, è ridondante. Nel senso che se un aereo della mia linea aerea deve partire dall'aeroporto, ci sarà arrivato, no? o l'ha montato lì. E quindi l'insieme degli aeroporti da cui parto e l'insieme degli aeroporti da cui arrivo, non ci gioco una mano ma un dito potrei giocarcelo, è lo stesso. Visto che gli aerei non scompaiono così negli aeroporti, uno, -uno al giorno. Però vabbè, per completezza prendo l'elenco degli aeroporti da cui almeno un volo della mia compagnia parte, l'elenco degli aeroporti in cui almeno un volo della mia compagnia arriva e ho due insiemi di id. Li unisco. Quindi vedete che queste due query sono legate da una union SQL. A questo punto ho due elenchi che all'interno di ciascuno dei due elenchi ovviamente i valori sono univoci ma quando li metto insieme avrò dei valori ripetuti, anzi io sono pronto a scommettere che sono esattamente gli stessi ripetuti due volte. Allora, dopo che ho unito questi elenchi, devo alla sua volta ulteriormente eliminare i duplicati. E quindi tutta questa union, che è l'unione di due select, la metto come argomento, vedete che c'è una aperta tonda e una chiusa tonda, di un select distinct. Quindi una query select distinct di un elenco che è fatto da una sottoquery, la quale è una union di altre due query ok? Ho tre livelli di emendamento: due query, la union e poi la select sopra che elimina i duplicati. Al corso di base dati facevate cose molto più complicate. Quindi non guardatemi così, ehm, ok? qui me ne sono cavata, nel senso che a questo punto ho un elenco di numeri interi in una query sola. Questo elenco di numeri interi, vabbè, devo ovviamente popolare la myAirline con id ma una lista di interi. E per quello che prima vi dicevo mi sentivo un pochino a disagio se avessi dovuto fare con questa query qua ancora una join con la tabella airport per pescare il nome e gli altri dati dell'aeroporto. Perché questa cosa qua cioè, è sufficientemente fragile e non dico spaventosa, ma è che è meglio lasciare da la sola. E quindi ho detto, no, no, non restituisco oggetti air, restituisco oggetti integer, tanto la mappa per cui per passare da un integer a un aeroporto è un attimo. DAO, modello, controller. Quindi abbiamo fatto quella query che mi ha dato l'elenco degli aeroporti, questo l'abbiamo sotto forma di interi, questo l'abbiamo trasformata in un elenco di oggetti airport e questi oggetti airport li abbiamo ordinati li abbiamo restituiti al controller e il controller li ha usati per stampare fine e per mettere nella tendina l'altro metodo un pochino più apparentemente l'altro lavoro da fare apparentemente più complicato era la costruzione del grafo che veniva chiesto dal testo no? il grafo che data una certa linea aerea doveva collegare doveva diciamo così, presentare gli archi corrispondenti a tutti i collegamenti pesati allora entriamoci dentro allora il grafo che cos'è? in questo caso il grafo che ho usato è un grafo semplice orientato pesato orientato perché se c'è il volo da A a B, non è detto che ci sia il volo da B a ah, È vero che l'aeroporto l'aereo non sparisce, ma potrebbe fare il volo A, B, C e poi tornare da A in modo circolare e non, essere, non avere il volo esattamente simmetrico, quindi non è detto. Semplice, perché per ogni coppia di aeroporti ci basta un arco solo. C'è almeno un volo? Non c'è, non ci interessa sapere quanti voli ci sono, in che orari, tra l'altro non abbiamo queste informazioni. E pesato, perché ogni arco ci diceva di essere pesato sulla base della... Eh, distanza geografica tra i due aeroporti la distanza in linea d'aria allora eh, il testo ci diceva per una cosa un po' strana ci diceva il grafo, nel grafo vogliamo mettere tutti i vertici corrispondenti a tutti gli aeroporti e poi solo gli archi corrispondenti ai voli di, quelle, di quella linea aerea quindi in realtà ci troveremo un grafo estremamente sparso con tantissimi nodi a grado zero, non collegati a niente gli aeroporti sono molti, ogni linea aerea non tocca tutti eh? ne tocca solo una piccola parte, però i vertici li dobbiamo mettere tutti quindi quando io creo il grafo aggiungo i vertici all airports e non reached airports cioè non aggiungo quelli raggiunti dalla linea aerea ma aggiungo tutti questo è ciò che voleva il testo Possiamo non essere d'accordo, possiamo pensare che non sia un'idea furba, ma così ci ha chiesto. Va ah, bene, l'abbiamo fatto. Il problema, ovviamente, era gli archi. Allora, se uno parte da tutti gli aeroporti e comincia a chiedersi per ogni coppia di arco, è la distanza, se c'è una rotta, se c'è almeno una rotta, non gli passa più, in termini proprio di tempo di esecuzione. L'N quadro in cui provo tutte le coppie di aeroporti possibili, allora innanzitutto come primo passaggio dovrei non provare tutte le coppie di aeroporti ma solo quelli raggiunti che ho già, che ho già calcolato, se sono furbo non mi sono dimenticato. Ma poi comunque un N quadro è all'interno di ogni combinazione di aeroporti devo, dovrei fare eh, una query con minimo. Eh, io l'ho trovata molto più comodo per tornare al contrario. Andiamo a vedere tutte le rotte, tanto l'abbiamo già lette le rotte in qualche modo. Chiediamo al database, dammi tutte le rotte, ma non tutte, solamente quelle dell'airline selezionata. Quindi ho questo get roots by airline, questa è una query molto semplice, possiamo anche andare a vedere subito, select asterisco from root, where airline id è quello che ti ho detto io. Quindi non c'è nulla di intelligente qua dammi il pezzo di tabella eh, root relativo a questa line. E per ciascuna di questa root vado a vedere da dove parte dal arriva e che grafico. Fine. Quindi la mia la complessità, il lavoro che qui ne faccio una sola. E il lavoro che devo fare, la complessità, è lineare nel numero di rotte, cioè il mio numero di archi del grafo non è quadratico il numero di vertici, è lineare il numero di archi, e abbiamo appena detto che questo grafo è estremamente sparso, e quindi il numero di archi, l'abbiamo detto prima, e quindi il numero di archi sarà molto più piccolo del quadrato del numero di vertici. No? E ve la accorgete, così è istantaneo, in un altro modo invece penate molto di più. Allora, leggo le root, tutte, in questa lista, e per ciascuna route vado a cercare di costruire l'arco. Dico cercare di costruire è perché qua ci sono quei controlli che ci fanno dire guarda che attenzione, c'è l'airport ID, a volte è zero, oppure c'è un numero di airport ID che non, che non corrisponde all'ID di nessun aeroporto, eccetera. Allora se mi sono accorto che ci sono questi problemi, sono facili da prevenire, nel senso che io una volta che ho letto la route dico beh se sul airport ID è 0 o il destination airport ID uguale a 0 non faccio niente. Solo se sono entrambi diversi da 0, allora vado a cercare nella mia mappa qual è l'oggetto airport che corrisponde a quei due ID e quindi mi trovo l'oggetto airport 1 e l'oggetto airport 2 leggendo la mappa a partire dagli ID. Poi questi Airport 1 e 2 potrebbero a volte essere null, perché magari nella rotta c'è un ID di un aeroporto e quel numerino lì casualmente non c'è nell'elenco degli aeroporti non ho verificato se questo succedesse o no però quando faccio una o non mappa c'è sempre la possibilità che sia null quindi mi chiedo cosa succede se è null ignoriamolo se invece non è null, quindi alla fine ho un oggetto che rappresenta il vero aeroporto di partenza di un volo di questa airline perché io ho solo il volo di questa airline e l'oggetto che rappresenta l'aeroporto di arrivo metto l'arco quindi se a 1 e a 2 sono diversi metto l'arco, aggiungo un arco al grafo tra A1 e A2 e poi devo pesarlo con la distanza, eh? la distanza facile da, da misurare. Eh, avevo già messo nel progetto libreria lat long, e quindi bastava co costruire l'oggetto lat, -lat, -lat, lat long corrispondente alla latitudine e longitudine dell'aeroporto 1, l'oggetto lat long corrispondente alla latitudine e longitudine dell'aeroporto 2. E col metodo distance del metodo della classe statica la clone tool mi dà già la distanza in chilometri, quindi sono tre righe, semplicemente per calcolare questo valore di distanza. Fatto, è stato più difficile trovare l'elenco degli aeroporti raggiunti per quella union perché avevo due campi partenza arrivo i duplicati che non costruire il grafo questo sommato il grafo lo costruisco semplicemente sulle rotte poi mi ha aiutato il fatto di avere la mappa pronta di avere già tutti gli aeroporti pronti che avevo calcolati prima questo era il punto 1 giusto? Non c'era altro, andiamo a rileggere il testo. Selezionare la compagnia aerea, va bene. Costruire il grafo, i cover gli aeroporti, la presenza di un arco indica la rotta, il peso deve misurare la distanza, infine si stampa l'elenco degli aeroporti, abbiamo finito, sì, c'è tutto. Poi c'è il punto 2, si permette all'utente di selezionare un aeroporto tra quelli raggiunti dalla compagnia e determinare tutti quelli da essere raggiungibili con viaggi di uno o più tratte. L'elenco deve essere ordinato per distanza crescente rispetto all'aeroporto di partenza. Allora, il punto 2 chiaramente ci chiede di navigare il grafo che abbiamo appena creato estraendo dei percorsi. A che cosa corrisponde? Corrisponde al calcolo dei cammini minimi. No? Allora se mi avessero chiesto dimmi solo quali sono gli aeroporti raggiungibili, punto, con uno o un grande, io ve lo faccio una visita, Perché, allora, se parliamo noi abbiamo già una lista che contiene i ricevolenti. Quelli sono gli aeroporti raggiunti da quella linea ma non è detto che siano raggiungibili l'uno dall'altro sono aeroporti su cui un aereo di quella linea, di quella compagnia, parte o atterra. Dopodiché perché io potrei avere una compagnia che ha tre aeroporti qua e gira tra questi tre e altri tre aeroporti là gira tra quei tre, ma tra i primi tre e i secondi tre non c'è nessuna rotta diretta. Quindi l'oggetto che abbiamo già che si chiama Richard Airport non è la risposta. Noi diciamo da quel, da un certo aeroporto, quali altri possono? Se la domanda fosse solo quali altri posso raggiungere, mi basta fare una visita. Vista in profondità, visita in ampiezza, come, come piace a voi, e il risultato della visita mi vi dà tutti gli aeroporti che si possono raggiungere la, volando solo su quella compagnia a partire da quello dato. Ma l'elenco deve essere ordinato per distanza crescente rispetto all'aeroporto di partenza. Allora dipende come intendiamo distanza crescente. Se la distanza crescente fosse distanza in linea d'aria tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo, se fosse, allora mi basta fare una visita che mi dà tutti gli aeroporti. Dopodiché la distanza in linea d'aria me la calcolo, non l'ho calcolato prima, conoscendo i due aeroporti e li ordino sulla parte di quel criterio. perché avrei separato il calcolo del, eh, degli aeroporti raggiungibili poi da quelli raggiunti non solo raggiunti, effettivamente partendo da questo, calcolo di varie distanze a raggio e metto in ordine se invece quest'ultima frase la intendiamo come penso l'abbiamo pensata tutti l'ho pensata io quando l'ho scritta e l'avete secondo me pensata voi quando l'avete letta però leggendo la, la quindicesima volta non si accorge che non lo dice esplicitamente. Che, le, che la distanza è la somma delle tratte, cioè l'effettiva distanza percorsa, per cui se io dall'aeroporto A vado all'aeroporto C passando per B, quello che mi interessa non è la distanza di linea d'aria tra A e C, ma la somma della distanza di linea d'aria tra B e B e C, tutti avete pensato a questo, allora non mi basta fare una visita perché l'algoritmo di visita non mi garantisce che i cammini che vengono trovati siano quelli di lunghezza minima neanche in un caso triangolare come questo la vista in profondità di sicuro no ma anche la vista in ampiezza l'abbiamo visto quando vi ho fatto la demo prima la vista in ampiezza ti troverebbe prima i voli che hanno un numero minore di tratte non quelli che hanno un minore numero di chilometri abbiamo visto che ci sono i voli con più tratte ma con meno chilometri e quindi ci serve un algoritmo di calcolo dei cammini minimi, che trovi non solo quali sono gli aeroporti di destinazione raggiunti, ma anche qual è la strada migliore, il percorso migliore da fare in termini di chilometri accumulati. Allora, cammini minimi tu, tanti, no? la chiamavamo eh, allora quanti? Ricordiamo che i cammini minimi abbiamo tre sottoproblemi, un cammino minimo dato a una partenza e una destinazione, un cammino minimo dato a una partenza e a tutte le destinazioni possibili, e il cammino minimo tra tutte le sorgenti possibili e tutte le destinazioni possibili. Queste sono tre, tre varianti dell'avvenimento dei cammini minimi. Ehm, noi abbiamo una variante che ci serve, singola sorgente, tutti i cammini, tutte le destinazioni. Cioè noi abbiamo l'utente che ci sceglie l'aeroporto di partenza e dobbiamo dargli i cammini minimi verso tutte le destinazioni di arrivo. Tutte. Allora, la prima idea che ho avuto è quella di usare l'algoritmo la, la, di Floyd Walsh, che calcola tutti i cammini in assoluto e poi lo vado a interrogare, cioè ho un costo iniziale di calcolo e poi lo vado a interrogare per sapere quali sono i cammini. Eh, ci ho provato e poi l'ho cancellato perché Floyd Warshall ha una complessità che è il cubo del numero diverso indipendentemente da come lavora lui per la città i dati questa sua complessità è indipendente dalla densità del caso quindi il grafo che ho io, anche con la mia Zoom Airlines che ha 6 aeroporti l'argomento di Floyd lavora comunque sui 2.000 aeroporti quindi un 2.000 al cubo ci metteva 5 minuti a finire perché lavora su tutti i vertici, non solo su quelli che sono connessi. No? Mentre invece l'algoritmo, se vogliamo più ingenuo, con quello di Dijkstra che parte da un vertice e ha bisogno di conoscere la sorgente, eh, ricordiamoci come lavora di Dijkstra, non per rilassamento, ma partendo dai vertici connessi. Quindi se io parto da un vertice, raggiungo un pezzo del grafo, poi ho la parte di grafo che non raggiungo che è 100 volte più grande, e quella lì no, la vedo proprio. Quindi, qualche cosa non è tanto solo la complessità, dal punto di vista della complessità grezza, uno dice, beh, Floyd Wars è la n cubo, Darkstar è la n quadro, ma lo ripeto ogni volta perché devo fare, lo chiamano ogni volta no, per una destinazione diversa, eh, sono pari, e in questo caso non sono pari perché, per come ha fatto il grafo, Floyd fa un'enormità di lavoro inutile. Ve lo dico adesso perché l'ho provato, la prima idea mia è stata Floyd così scrivo meno codice l'ho finito, ho visto che non funzionava ho detto no, butto via tutto e rifaccio a priori questo ragionamento probabilmente non sarebbe riuscito a farlo allora, vediamo un po' avendo fatto questo ragionamento ex post, che è sempre più facile il codice aeroporti raggiungibili parte da un airline e da un aeroporto di partenza che sono quelli che ha scelto l'utente, ovviamente devono essere un null, eccetera, eccetera. E poi ho semplicemente, ovviamente il lavoro, ho chiamato questo metodo del, del model, getDestinations, a cui passo l'airline e l'aeroporto di partenza, e poi fa tutto lui. Mi restituisce una lista di oggetti airportDistance, vi lascio indovinare che contengono due campi, uno è l'aeroporto e l'altro è un double, distanza e semplicemente questo oggetto airport distance eh, lo stampo qua sotto stampo l'elenco degli aeroporti con la fianco alla distanza e anche il numero di passi che ho aggiunto dentro l'airport distance per, per capire meglio non è richiesto il numero di passi il numero di, di, di scali ok, tutto il lavoro lo faccio qua dentro Get Destinations ma Get Destinations ha già un grafo il grafo è già costruito come mi serve, ha già come vertice gli aeroporti, ha già come pesi degli altri, naturalmente la distanza in linea d'aria tra ogni pochi gli aeroporti. E quindi a questo punto vado alla partenza fissa, start, l'aeroporto di arrivo lo itero su tutti gli aeroporti, non tutti tutti tutti, solo quelli che so che questa raggiunge poi non so se siano raggiungibili da start ma di sicuro lì c'è a terra uno di quegli aerei in un aeroporto in cui di sicuro nessuno di questi aerei è a terra è inutile considerarlo eh? quindi in questo caso qui uso Richard Airport che per fortuna mi ero già calcolato nel punto 1 e per questa coppia start che è fisso e end che varia tra i vari aeroporti raggiunti calcolo le distanze minime con l'aeroporto di Dystra sappiamo che purtroppo in JGraph-T l'algoritmo di Drystra, pur essendo in grado di calcolare tutti i cammini da un vertice di partenza a tutti quelli di arrivo in realtà in JGraph-T è implementato con un costruttore che vuole già il vertice d'arrivo. quindi in realtà dovrò lanciarlo tante volte, anche se teoricamente dal libro di testo basterebbe una sola volta pazienza e quindi ogni volta tenendo fermo il vertice di partenza e variando il vertice d'arrivo attivo l'algoritmo di Dijkstra e gli chiedo dammi il cammino che hai trovato ovviamente per quel vertice di arrivo. e dall'oggetto path estraggo poi le due informazioni che mi servono le tre informazioni che mi servono no, due il peso qui l'oggetto path eh, il get path di Dijkstra mi istituisce l'oggetto graph path noi durante il corso del graph path l'abbiamo iterato per andare a estrarre quali erano i vertici eccetera in questo caso ci servono solo due cose già il peso che contiene già la somma delle distanze e il numero di passi il numero di archi, che è il numero di scali che devo fare quindi innanzitutto è FI diverso da null perché non è detto che esista il cammino ma perché magari c'è quell'aeroporto che è raggiunto da quella airline ma non è raggiungibile da questo aeroporto di partenza quindi se è raggiungibile allora vado ad aggiungere nella lista che questo aeroporto di arrivo è raggiungibile, è raggiungibile con questa distanza, e me la dà già il graph pat e con questo numero di scali, il numero di scali non è altro che il numero di archi che compone eh, sarebbe meno uno, beh dipende come come contiamo, il numero di tratte, chiamiamoli scali tratte, è il numero di archi che devo attraversare. Gli no? scali sarebbe il numero di tratte meno 1 quante volte devo cambiare aereo e questo lo aggiungo nella lista e alla fine per gentilezza questa lista la ordino per distanza crescente quindi questi oggetti airport distance dopo che li ho messi nella lista e quando li ho aggiunti sono in ordine di reached airports perché li aggiungo uno eh, iterando questa lista, dopo che li ho aggiunti ho la loro distanza e posso ordinare la lista per distanza crescente e direi che è tutto qui qui non ho, non ho avuto bisogno di usare il DAO né altre cose complicate avevo già per fortuna tutte le strutture dati che mi servivano richderpo ce l'avevo già il grafo ce l'avevo già e sono andato a usare il getPath di, di JGraphT anziché costruirmi grafo, il grafo, cammino a mano, facendomi l'elenco di vertici, cioè, eccetera, cercando di fare le visite a mano che portano via più tempo. Quindi, in questo senso, effettivamente il secondo punto era troppo semplice rispetto al primo. Quindi, la costruzione del grafo probabilmente sarebbe, avrebbe avuto più senso. Purtroppo lo, quel testo lì l'ho modificato sei volte, l'ultima versione è venuta sbilanciata nel modo sbagliato. Eh? Domande? Dubbi? Cose che avete fatto in modo diverso? Maledizioni? Ok, allora questo è già online, l'ho messo online 5 minuti prima di venire la lezione. Quindi, se volete guardarlo con calma, come al solito, se poi avete delle domande eh, è stato pubblicato. Noi ci vediamo domani per l'ultima simulazione d'esame. E poi, ovviamente, ci vedremo agli esami. Eh, vi ricordo, per gli esami prenotatevi assolutamente perché dobbiamo diciamo, organizzare tutti i turni, quindi non, non arrivate all'ultimo giorno, ah mi sono dimenticato di prenotare, cosa posso fare? La risposta la sapete già, viene l'appello successivo, eh, noi avremo, noi, le prenotazioni si chiudono due giorni prima dell'esame, prenotatevi e anche cancellatevi, cioè se poi decidete di non venire per qualche motivo eh, se vi togliete ci aiutate a organizzare i turni, no? le, uh, le iscrizioni, dicevo, si chiudono due giorni prima, un giorno prima riceverete un messaggio che vi dà la distribuzione, turni. Mm. purtroppo non riesco a farlo prima, non riesco a darvi più preavviso, sapete che per ora tenetevi occupati tutto il giorno, il primo turno grosso modo andrà ingresso alle 8.30, inizio alle 9, termine alle 11 e correzione fino alle 11.30-12. Secondo turno, ingresso alle 12, prova dalle 12.30 alle 14.30 circa e poi correzione a seguire quindi fino alle 15.30, a spanne e poi ve lo scrivo, giusto così vi serve orientare, il terzo turno, che di sicuro il primo appello servirà in tre turni, iniziamo alle, quando siamo arrivati 15 dalle alle 15.30, prova alle 16.18 e correzione a seguire, eh? poi andiamo a farci un ricostituente. Eh, quindi, la giornata sarà piena io il giorno prima vi so dire il turno ricordatevi quando scadono le iscrizioni per coloro che hanno problemi di sovrapposizione di esami quindi altro, un altro esame nello stesso giorno me lo dicono così di mettere un turno che non, che non si sovrapponga con l'altro esame che hanno. Ehm, io avrei voluto dirvi farvi vedere qual è il database che usiamo domani nella simulazione e ve lo dico, è questo Uh, che è sta roba? Eh, questi qua sono dei pazzi che si sono messi a ricopiare trascrivere sono cioè, appassionati di Formula 1 trascrivere tutto no? le gare dagli ultimi dal 1950 da quando esiste la Formula 1 hanno tutto no? eh, i circuiti, le gare, i corridori i tempi di giro il cambio gomma, eccetera eccetera no? qui c'è un database ricchissimo ovviamente ne usiamo una fettina fatto bene e addirittura ha anche un'interfaccia online per cui se tu vuoi certi dati devi vai a interrogarli con no? l'API HTTP, quindi via web puoi interrogare i pezzi che ti, i dati che ti servono e poi costruite la tua applicazione che vada a interrogare il database ehm, che questi signori hanno costruito c'è un link che si chiama database images che porta a una pagina che contiene già il dump in SQL di quel database. Peccato che oggi non funziona, nel senso che mi dà un XML, questo qua hanno fatto casino con WordPress, della pubblicazione del sito web, e quindi mi viene fuori un XML la pagina delle news anziché il link al database. Quindi non, non, non riuscite a vederlo il database, per fortuna l'ho scaricato prima e domani ve lo do è una cosa di questo genere. No, questo, questo database che useremo, che sarebbe scaricabile dal sito, magari sul sistema, riuscite anche a scaricarlo eh, o trovarlo per altre vie, eh, dove ci sono ad esempio times, la tabella più grande, che contiene i tempi di giro ogni corridore per ogni giro, il quinto giro della, di, di Monza nel 1974 quel corridore quanto tempo ci ha messo a farlo no? e ci sono i costruttori, i circuiti i guidatori i pit stop le qualificazioni, le gare che si sono corse i risultati, quindi i piazzamenti le varie stagioni dal 1950 a oggi sono passati 67 anni e così via queste tabelle sono abbastanza articolate, ci sono da un lato i driver, i guidatori, le gare, le gare si svolgono in circuiti, poi ci sono i costruttori, e ovviamente una gara viene corsa da un guidatore che lavora, che è di un team, di un costruttore, qui lo chiama costruttore il team. E poi c'è la tabella di risultati che dice in quella gara quel guidatore che lavorava per quel costruttore quanto è arrivato, no? a che numero è arrivato, in che posizione era, eccetera, eccetera. E se lo status ti dice se si è ritirato oppure. No. Quindi è abbastanza ricco e come vedete il database ha già rispetto alla tabella della volta scorsa è più complicato ma è più sano come dati, ha già tutte le chiavi primarie tutte le chiavi esterne, non le ho aggiunte io c'erano già direttamente, quindi era già fatto bene mm? eh, manca solo la possibilità di scaricarselo ma mm, noi ovviamente abbiamo il dump e domani ve lo metto nel progetto e non vi dico altro perché sennò domani vi manca la sorpresa mm? ci vediamo domani mattina